Ciao a tutti, è tipo un annetto che non faccio vlog in italiano e quindi mi scuso per chi mi sta seguendo per i vlog e, Principalmente perché ho iniziato a vedere tutti i video in inglese, i film, ho iniziato a guardarli in inglese con sottotitoli <ride> ovviamente E quello che mi ha colpito sono stati alcuni video su YouTube Difatti ci ho fatto una serie che all'inizio li chiamavo ehm, V-Blog con la V Invece poi io ho deciso di cambiare nome perché V-blog alla fine non era uno vlog e perciò l'ho chiamato i Vemolink e cosa faccio? Praticamente vedo dei video che mi ispirano che suscitano in me un'emozione e dopo ci faccio un video in cui esprimo i pensieri che ha suscitato però lo faccio in inglese perché i video sono in inglese e quindi <ride> è un po' un problema per chi non è tanto confidente con la lingua in ogni modo gli sottotitolo sempre quindi si può capire lo stesso però bisogna attivare i sottotitoli e dal telefono ad esempio non si vedono a meno che non è l'applicazione di youtube è un po' un casino quindi per questo voglio scusarmi e poi voglio dire che ho scoperto una cosa fichissima ho scoperto che a dusty c'è la connessione wifi gratuita e funziona ed è veloce quindi ho in mente qualcosina tipo non so qualche live o qualche cosa devo vedere e praticamente va già ho fatto un test viaggia 2 mega in download e un mega qualcosa in, in upload cosa che dove abito io questa cosa è impossibile perché è tipo che 0,70 è il massimo tra upload e download quindi sono completamente fuori però magari non so potreste trovarmi più spesso in piazza san secondo ad asti magari collegato per fare qualcosa non so, una diretta o chissà mi troverete anche in veste di vlogger e diciamo intervistatore o comunque non so si improvviserà molto questa domenica ad arti mercanti che è una fiera diciamo qui di Asti in cui tutto quanto diventa anni medievali quindi sono tutti quanti vestiti in stile medievale poi ci c'è tutta la via allestita in modo proprio col fieno proprio con tutti i cartelli dei negozi fatti apposta, in tipo in gotico. Mi sembra che sia gotico. Adesso qualcuno mi ucciderà chi lo capisce meglio. Comunque, è una figata. Quindi, se non siete della zona, magari un giro fatecelo. Se invece siete di qui, beh, lo potreste trovare. <ride> Questo è un tipo che prende i giornali, e mi ha appena guardato indietro e ha detto: Sto qua, che cacchio fa? Parla con la telecamera? Sì, no, non è vero. Io non parlo con la telecamera, parlo con voi se vi spiego meglio questa cosa dei vemo link e del, dei social praticamente ho deciso di fare così farò su tumblr farò un uh, probabilmente un canale diciamo una pagina in cui vedo soltanto le cose in italiano quindi per chi vuole vedere cose in italiano su tumblr dovrei metterlo e invece su skyrock per chi non conosce skyrock è un, uh, un blog fighissimo in cui io pubblico tutti quanti i Vemolink Comunque trovate tutti quanti i link sul canale, poi in fondo ai video sempre Poi continua ad esistere la mia pagina Facebook Che ho fatto quella della GIF Production. Praticamente la GIF Production sono le cose che faccio un pochettino meglio Mentre fra Yoshi sono tutte le cose in cui compaio quindi potrebbe essere Spettacolo come potrebbe essere un, un video o una foto oppure non so, un vlog, oppure anche un Vemolink sì, anche Vemolink, metto un pochettino di tutto Dice un po' tutto, quindi è una sorta di agglomerazione <ride> ok, se volete seguirmi ci sono tutti quanti i link io sono fra Yoshi se vi è piaciuto questo momento insieme mettete un pollice in su e iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mi raccomando un salutone, Francesco Yoshi, ciao!